La velocità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati, ove non vi siano obiezioni da parte degli auditi. Non essendovi obiezioni, dispongo l'attivazione dell'impianto. L'ordine del giorno reca l'audizione formale di Lorenzo Mineo, coordinatore del Comitato Italiano per l'Assemblea dei cittadini estratti a sorte, politici per caso informati informati per decidere in merito alle forme di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte legate alla crisi climatica ambientale, transizione energetica, sostenibilità. Ricordo che l'Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei gruppi della Commissione ha ritenuto di accogliere la richiesta fatta in rappresentanza di un gruppo di cittadini che si è attivato con diversi strumenti, una petizione, una proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata al Senato, una raccolta di firme in corso per una legge di iniziativa popolare. Eh, la Presidenza ha consentito che il nostro ospite venga affiancato nell'audizione da Alessandro Berti, attivista di Extinction Rebellion, Samuele Nannoni, vicepresidente di Prossima Democrazia, e Serena Uberti, attivista del Semila Sardine. Ringrazio quindi il signor Lorenzo Mineo per la partecipazione ai nostri lavori e cedo la parola per lo svolgimento della relazione. Corre l'obbligo ricordare che eh, abbiamo mezz'ora a disposizione, era a partire il 14. 30 siamo partiti un po' dopo quindi eh, prego grazie presidente e grazie della possibilità che ci viene data oggi di essere uditi in realtà su un tema che è eh, di grande importanza e che riguarda tutti noi è il futuro della nostra democrazia eh, c'è spesso grande allarme sul fatto che le elezioni oggi non bastano eh, a risolvere i problemi dei cittadini tanto che eh, ci allarmiamo per l'astensionismo molto alto e in tutti i paesi si sta eh, correndo ai rimedi per questo problema, per quella che è la crisi eh, delle elezioni e, e i problemi dovuti anche a una situazione di campagna elettorale permanente, ecco le assemblee dei cittadini o citizen assembly eh, sono un modello di democrazia che non ci siamo inventati e che è il tema di cui vorremmo vorremmo parlare oggi è che è un tema che dovrebbe riguardare trasversalmente la politica non c'è destra sinistra centro o sotto e sopra perché le assemblee dei cittadini sono uno strumento che serve ad aiutare tutta la democrazia cioè i dati a partire dai tassi elettorali che in tutto il mondo occidentale eh, secondo anche uno studio del 2020 della Cambridge University sono in fase calante eh, davvero in tutte le democrazie o quasi eh, eh, ci devono far pensare che o concepiamo la democrazia come un ecosistema che quindi è fatta di altri strumenti eh, democratici da affiancare alle elezioni oppure semplicemente il rischio che altre forme democratiche siano percepite come più efficaci eh, eh, rispetto alla nostra eh, prevarrà e quindi eh, diventa un pericolo per la democrazia stessa. Ecco perché eh, con il comitato promotore eh, politici per caso informati per decidere eh, abbiamo studiato dapprima quelli che sono i casi internazionali di assemblee dei cittadini applicati magari eh, ai grandi temi del nostro tempo, primo da, tra tutti il tema, il tema climatico e quindi e quindi Assemblea dei cittadini sul clima per eh, in qualche modo eh, vedere come si può fare per eh, emulare altri paesi anche dell'Unione Europea adesso ci arriveremo che stanno adottando questo strumento eh, in, in giro per il mondo di che si tratta? si tratta di un campione di cittadini estratto a sorte eh, di 150-200 eh, persone che viene messo a confronto con degli esperti, e questa è la chiave, e che è informato per decidere. E quella che può essere la prima reazione di spavento quando si parla di estrazione assorte, in realtà dovrebbe eh, trovare rassicurazione nel fatto che eh, appunto, si tratta di un campione rappresentativo della popolazione che viene basato su criteri statistici, in modo da comprendere tot uomini, magari, tot donne, tot nord, centro-sud, eh, in modo proprio di avere questa rappresentatività del paese eh, e poi c'è una grande dose di informazione che questi cittadini ricevono e possono deliberare. Ora questo modello che spiegherà meglio anche il mio, collego, il mio collega Samuele Lannoni facendo riferimento a dei casi internazionali dove, dove è stato adottato in alcuni casi ha funzionato meglio di assemblee elette che magari su alcuni eh, temi erano impantanate e c'è stato bisogno proprio dell'Assemblea dei Cittadini per arrivare a delle soluzioni ma noi come Comitato Promotore ci siamo posti il tema di portarlo in Italia allora abbiamo avviato una raccolta delle firme su una proposta di legge di iniziativa eh, popolare ma eh, come sapete in queste ore è in corso anche una una vertenza eh, con il Ministro Colau perché eh, non c'è una piattaforma pubblica gratuita nonostante per legge dovesse essere dal primo di gennaio accessibile a tutti la possibilità di eh, sottoscrivere con firma digitale, referendum eh, e iniziative popolari, quindi non avendo una piattaforma pubblica gratuita, avendo costi a carico dei comitati promotori, avevamo lanciato una proposta di legge eh, di iniziativa popolare, 50.000 firme da raccogliere, eh, per proporre l'istituzione, di questo strumento anche in Italia e poi che la prima di queste assemblee si tenesse sulla crisi climatica eh, non ha funzionato la strada eh, visti anche i costi della, della raccolta firme popolare, eh, ci stiamo provando portando la proposta in Parlamento quindi è notizia degli scorsi giorni che la proposta è stata proposta di legge per l'istituzione delle assemblee dei cittadini eh, e della prima sul clima, è stata depositata al Senato a prima firma dell'onorevole De Falco e alla Camera prima firma dell'onorevole Sarli eh, e chiediamo abbiamo chiesto anche con una petizione per in qualche modo mantenere vivo lo strumento anche dell'iniziativa dell popolare e far dimostrare che c'è anche un popolo dei cittadini dietro a questa richiesta eh, abbiamo chiesto con una petizione ringraziamo per, per averci udito oggi anche in relazione a questo eh, che chiede eh, in, di aprire un percorso in Italia eh, per portare questo strumento e adottarlo proprio sui temi climatici. Ecco, noi allora abbiamo anche una richiesta con l'audizione di, di oggi che speriamo possa essere accolta. Eh, se si ritiene che questo strumento, che come sarà spiegato, è lo strumento che anche l'Unione Europea sta utilizzando per la conferenza sul futuro dell'Europa, lo si vuole adottare anche in Italia, che si cominci magari dall'aprire... Eh, in questo ultimo spazio di legislatura un'indagine conoscitiva sarebbe un'ottima occasione per intanto studiare perché l'Italia e i parlamentari italiani conoscano quello che accade eh, nel mondo e quindi aprire un percorso per portare lo strumento in Italia. Ecco, se si cominciasse magari da, proprio dalla calendarizzazione di un'indagine conoscitiva, eh, mh, questa è la nostra richiesta eh, che facciamo con, con l'incontro di oggi, ma chiaramente eh, fornendovi anche tutte le delucidazione e informazioni del caso eh, sul, sullo strumento di cui stiamo parlando quindi io lascerei eh, la parola eh, quando la Presidente lo ritiene anche eh, al mio collega Alessandro Berti che potrà spiegare perché ha intrapreso negli scorsi giorni un'azione non violenta di digiuno proprio affinché eh, ci potesse essere una presa in considerazione questa apertura dell'indagine conoscitiva e poi anche a seguire il mio collega Samuele Lannoni che potrà, eh, che potrà passare in rassegna alcuni casi eh, internazionali di Assemblea dei Cittadini e insieme a lui Sereno uberti. Grazie per la parola. Grazie a, grazie, grazie a lei e adesso do la parola quindi ad Alessandro Berti, attivista di Extinction Rebellion. Prego. Buongiorno, mi chiamo Alessandro Berti e sono un comune cittadino attivo in Extinction Rebellion, movimento internazionale che ha come terza richiesta l'istituzione dell'Assemblea dei cittadini. Per arrivare agli obiettivi Extinction Rebellion adotta azioni di disobbedienza civile non violenta. Perché ho deciso di attuare lo sciopero della fame? Perché non c'è più tempo. Siamo disposti a riprendere questa azione e a farla in più persone, più a lungo se necessario. Perché abbiamo paura? Perché vogliamo salvarci e salvare le vite che la crisi climatica sta mettendo a rischio. I fiumi sono in secca, i ghiacciai crollano, l'agricoltura è in ginocchio. Tra poco i piatti saranno vuoti e non potranno aiutarci altri paesi perché la situazione è uguale per tutti, per molti anche peggio. Salteranno migliaia di posti di lavoro. Il collasso sociale non risparmierà nessuno perché saranno tutti contro tutti. La situazione climatica è già fuori controllo. Bisogna agire prima che anche la situazione sociale lo diventi. Vorrei fosse chiaro che non abbiamo più la facoltà di scegliere. L'avevamo 30 anni fa. Adesso... Possiamo solo cercare di evitare le peggiori conseguenze di una crisi in cui siamo già immersi. Le politiche energetiche, finora basate quasi esclusivamente su fonti fossili, hanno causato la catastrofe ecoclimatica che ci sta già travolgendo. E questa non è una mia opinione, ma è un fatto confermato dagli scienziati dell'IPCC dell'ONU. L'Assemblea dei cittadini possono aiutare i governi a prendere quelle soluzioni coraggiose, necessarie ma impopolari, proprio perché le assemblee sono libere da vincoli elettorali e da legami con l'estrattivismo. Il livello di accettabilità sociale delle proposte prodotte dall'assemblea è molto alto, proprio perché sono elaborate da pari, da comuni cittadini, estratti a sorte e informati. Rappresentano quindi una grande opportunità per ideare e proporre azioni rapide ed efficaci, come già successo in diverse democrazie occidentali, in crisi come la nostra. È per questo motivo che oggi mi rivolgo a voi non come membri di una commissione, mi rivolgo a voi come persone, persone che hanno la possibilità di scegliere, avendo in testa e nel cuore, il presente dei propri figli, delle proprie nipoti, delle generazioni già dentro a questa emergenza ecoclimatica. Vi chiedo di avviare quindi nel minor tempo possibile l'indagine conoscitiva per arrivare ad avere subito dopo l'estate un'assemblea di cittadini sul tema dell'abbandono dell'energia fossile e il passaggio a fonti di energie rinnovabili pulite. Con amore e rabbia le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion Italia. Grazie. Grazie. Eh, diceva che voleva fare un intervento, anche se non ho eh, preso nota mm -hmm. male. Samuele Nannoni, Vicepresidente di Prossima Democrazia, è corretto? Prego. Sì, grazie mille Presidente e grazie a tutte le deputate e deputati. Per questa possibilità, eh, io ci tenevo soltanto a fare molto brevemente quello che è un po' il quadro ehm internazionale delle esperienze giusto per eh, ricordare che eh, la nostra proposta in qualche modo eh, come diceva anche prima Lorenzo Meneo non, eh, non inventa niente per così dire ma chiede soltanto che l'Italia si adegui in qualche modo a quella che è questa eh, innovazione o questa onda deliberativa come l'ha definita un rapporto dell'Ocse ehm, lo scorso anno che investe da una ventina d'anni eh, il mondo occidentale, quindi eh, Europa e, e America sostanzialmente, anche se non soltanto. Ehm, lo faccio con una, una storiella, se così si può dire. Nel 2004 lo Stato canadese della Columbia britannica era, doveva andare a elezioni e aveva la necessità di rin, rinnovare la propria legge elettorale. E I partiti si resero conto che erano a un paese stallo e decisero di fare cosa? Di creare quella che di fatto la letteratura riconosce essere la prima grande assemblea dei cittadini eh, dei, tempi, dei tempi moderni. Quindi 150 cittadini provenienti da tutta la Columbia Britannica e state a sorte in modo rappresentativo della società riuniti per fare cosa? Per elaborare la nuova legge elettorale della Columbia Britannica. Qualche anno dopo, nel 2011, in Belgio, di fronte alle impasse per cui dopo più di un anno non si riusciva ad avere un nuovo governo, alcuni attivisti della società civile decisero di eh, creare un'assemblea dei cittadini eh, dal basso, autoconvocata, per dare un po' una scossa al sistema politico belga e far vedere come su certe determinate politiche eh, politiche o comunque tematiche eh, i cittadini eh, potessero in qualche modo dire, dire la loro sollevarono anche varie polemiche perché insomma venne detto beh insomma in Canada ha funzionato ma perché sono canadesi qui in Belgio non funzionerà mai perché siamo belgi e invece l'esperimento ebbe un grande successo a livello di impatto Vi basti pensare che ad oggi a una decina di anni di distanza il Belgio è l'unico stato che presenta in due dei suoi stati federati eh, la regione di Bruxelles e la regione dell'Ost Belgien eh, degli organi permanenti di questa natura cioè organi permanenti composti da comuni cittadini eh, sorteggiati che fiancano le istituzioni elettive. E la cosa interessante è che due anni dopo, nel 2013, anche l'Irlanda, eh, con una decisione del governo, eh, decise di eh, indire un'assemblea dei cittadini nazionale per la riforma della Costituzione ehm, e anche lì si sollevarono le alcune diciamo, perplessità disse che è funzionato in Canada, è funzionato in Belgio, ma qui in Irlanda non potrà mai funzionare. È, è, ad oggi l'Irlanda è alla sua quinta assemblea dei cittadini nazionale, è in corso quella sulla tutela e protezione della biodiversità. Allora questa storiella come ho detto per dire cosa? Per dire innanzitutto che appunto in, in questi vent'anni le assemblee dei cittadini, ne ho parlato a livello nazionale ma si sono tenute a livello anche Regionale e cittadino, eh, sono appunto un fenomeno che è in qualche modo un po' esploso, come sottolineava il rapporto Oxen, che ho citato prima. Ma anche per dire che spesso, quando qui in Italia si parla di questa innovazione democratica, la reazione qual è? è? Quella di dire va bene, ma è funzionato in tutti questi posti, ma qui in Italia non potrebbe mai funzionare perché noi siamo italiani. Ebbene, vi ho appena detto che questa è stata la reazione esattamente anche in tutti gli altri stati eh, in cui. Eh, per la prima volta si, ci si appropinquava a, a questa nuova forma di, di partecipazione democratica. Quindi eh, non facciamoci per così dire ingannare da, da quella che è una retorica che ne appartiene solo a noi italiani ma appunto a, probabilmente a tutti gli Stati. Eh, quindi ad oggi, dal 2004 a questa parte, eh, ci sono tenute moltissime assemblee dei cittadini su moltissimi, eh, moltissimi temi. Eh, diciamo che generalmente... Eh, si sono realizzate su tre macro, macro tematiche: grandi questioni valoriali, questioni etiche, che toccano un po' la sensibilità di una società dove non ci sono risposte giuste, risposte sbagliate, quindi questioni delicate, e quindi si pensa ai diritti civili, eh, emblematico è emblematico il caso, uno dei casi dell'Irlanda eh, che appunto eh, dove l'assemblea dei cittadini ad esempio eh, lavorarono su il matrimonio ugualitari e anche sulla diciamo, abolizione del divieto dell'aborto, eh, che furono peraltro assemblee cittadini seguite poi da dei referendum popolari. Questo è anche interessante, come diciamo, la pratica di democrazia partecipativa e deliberativa si possa unire anche a una pratica di democrazia diretta. Eh, oppure l'Assemblea che si è tenuta nello Stato di Jersey. Della manica è eh, sull'eutanasia, tema che qui in Italia diciamo è abbastanza fresco. Eh, Un'altra grande questione sono, diciamo, quelle questioni molto ampie, complesse, che richiedono una riflessione e un coinvolgimento quanto più ampio possibile perché riguardano un po' tutti noi e quindi le grandi riforme istituzionali, le, le riforme come citavo prima appunto ad esempio di un, una legge che regola i nostri sistemi come la legge elettorale e qui appunto si possono citare i casi, vi dicevo prima, dell'Irlanda ma anche dell'Islanda, eh, ad esempio un caso non strettamente occidentale che è quello della Mongolia. E alcuni stati canadesi, come dicevo prima. E poi ci sono le grandi questioni di lungo termine, dove è richiesta, per così dire, una lungimiranza che in taluni casi può essere eh, compromessa da quelle che sono le logiche tipiche del sistema elettorale, che mirano un po' invece al breve periodo. Eh, e quindi ovviamente in questo terzo gruppo rientrano le questioni legate alla sfida climatica, alla transizione ecologica, ehm, anche se ovviamente no, non soltanto, come citava prima il mio collega Alessandro Berti. Eh, e quindi ecco, questo per fare un po' il quadro e dire che, eh, qualora appunto l'Italia eh, cominciasse anche lei questo cammino, non sarebbe assolutamente sola, ma anzi... Perbbe eh, da dire, sarebbe, sarebbe in ritardo, però insomma, non è mai troppo tardi. Grazie mille. Grazie. Allora, prima di cedere la parola, ha chiesto di intervenire. Eh, voi avete esaurito giusto gli interventi che mi avevate chiesto. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego. Serena Uberti, prego, prego, Serena Uberti, prego. Grazie, grazie mille per questa opportunità. Eh, sarò breve forse non sempre diplomatica ma oggi è importante la, la chiarezza la partecipazione è il primo principio della democrazia e da sempre noi sardine pensiamo che la cittadinanza consapevole sia un pilastro fondamentale della democrazia rappresentativa che non si esaurisce con il voto nell'urna voi parlamentari siete i nostri rappresentanti e un continuo dialogo con voi è vitale affinché la democrazia si realizzi davvero ogni giorno, ma quel dialogo oggi è evidentemente interrotto e lo certifica il tasso di astensionismo che è altissimo. La democrazia traballa quando il Paese là fuori non la sostiene più il referendum sul taglio dei parlamentari al quale noi Sardine ci siamo opposte è stata una terribile lezione sulla mancanza di fiducia dei cittadini nel lavoro del Parlamento stesso e questo è qualcosa che pensiamo che non possa essere derubricato a incidente di percorso e che debba far riflettere. Noi ci siamo chieste, come movimento, come far tornare a sentire i cittadini rappresentati, come stimolare e anche regolamentare il loro dialogo con le istituzioni, eh, ma anche come le istituzioni stesse possono trovare soluzioni innovative ai problemi che tanto rapidamente si susseguono ed evolvono in questo caldissimo terzo millennio. La risposta noi l'abbiamo trovata nell'Assemblea dei cittadini estratti a sorte, che se approvate nel nostro ordinamento agirebbero come organo consultivo raccogliendo una partecipazione al contempo rappresentativa grazie al campionamento stratificato dell'estrazione a sorte di cui parlavano i miei colleghi e allo stesso tempo anche qualificata proprio grazie alla fase della formazione. Se noi non vogliamo che la frattura si ampli ulteriormente e se non vogliamo che si continui davvero a ragionare di casse e di popolo, serve una cerniera che unisca rappresentati e rappresentanti. E secondo noi bisogna che il paese in senso ampio e alto torni ad occuparsi dei temi che sono più sentiti ed urgenti. Sul clima la scienza si esprime da decenni. Chiedendo che i governi facciano di più e gli obiettivi delle conferenze come Tokyo e Parigi vengono tracciati, rinforzati di volta in volta, chiedendo con più urgenza un cambiamento che in Italia non parte, non sul serio. Con la scusa che i cittadini non capirebbero e che il sistema produttivo ha bisogno di tempo, se ne perde troppo e la ragionevole transizione rischia di vanificare qualsiasi sforzo se messo in opera con eccessivo ritardo e questo sarebbe tutto perché ragionevole se i cittadini estratti a sorte dopo essere stati debitamente preparati da esperti super partes sulle migliori pratiche per centrare gli obiettivi e averle analizzate, dibattute ecco se in quel momento esprimeranno raccomandazioni coraggiose il Parlamento potrà discuterle, soppesarle, adattarle, adottarle con meno timori perché saranno stati i cittadini a premere su quell'acceleratore mentre il Paese avrà ascoltato motivazioni, approfondimenti e dibattendo a sua volta perché questo è quello che succede nelle democrazie in cui si tengono le assemblee dei cittadini estratti a sorte i media ne parlano e il discorso torna nell'opinione pubblica ai temi e non ai rapporti diversamente pacifici tra un partito e l'altro. Io mi rivolgo a voi, membri di questa Commissione, convinta che tra le vostre fila ci siano parlamentari che vorrebbero veder passare leggi più incisive a tanti livelli e in tanti ambiti, ma spesso l'iniziativa è bloccata dai compromessi dagli accordi di governo, un governo dopo l'altro. E la tenuta del Paese è sacrosanta, ma proprio per questo abbiamo bisogno oggi di un'alleanza trasversale. Con i soli compromessi non si ammoderna una nazione e senza i cambiamenti necessari oggi la fibra di quella nazione si sfalda anche rovinosamente. E dare la parola ai cittadini in un quadro precisamente regolamentato stimola la crescita e rinsalda rapporti tesi e maltrattati da tempo quelli tra i cittadini e lo Stato. Dopo la vostra indagine conoscitiva, penso che le naturali diffidenze verso uno strumento da noi poco utilizzato, ma non nuovo, verranno sostituite dal desiderio di innovare la nostra democrazia per renderla più forte. Grazie. Grazie a voi. Prima di passare la parola alla... Vicepresidente Muroni che l'ha chiesta eh, volevo eh, rispetto ai temi che avete sollevato ehm, insomma, intanto ringraziarvi per diciamo, la vostra disponibilità e avere messo a parte la nostra commissione eh, rispetto a tematiche, che, ehm, tematiche democratiche che eh, affrontiamo con particolare urgenza poiché eh, l'emergenza climatica lo eh, sappiamo per tutto quello che sta accadendo e non da oggi esattamente eh, è l'emergenza del momento e non usciremo dalla transizione o non riusciremo nella transizione se non, come diciamo sempre, con un diverso atteggiamento delle istituzioni al loro interno, tra istituzioni, imprese, ma soprattutto i cittadini e la loro partecipazione attiva. Detto questo, senza scendere nel dettaglio, diciamo, sulla proposta, eh, sulla eh, petizione eh, e, e diciamo che noi crediamo che possano essere uno strumento utile quello delle eh, assemblee siamo anche a riferirvi permetteteci di riferire da cittadini appunto eh, come voi eh, rappresentanti di altri cittadini eh, quello che nella commissione al di là di quello che eh, segnatamente facciamo tutte le settimane stamane avevamo le audizioni eh, sul tema della siccità sempre proposte dai commissari della commissione ambiente unitamente a quelli della commissione agricoltura ma sulle due iniziative in oggetto, sull'iniziativa in oggetto che avete chiesto, appunto quello dell'indagine conoscitiva, noi potremo avere, poi lascio la parola alla Presidente Muroni per il dettaglio di questo, noi stiamo lavorando eh, alla definizione di una proposta di legge che non abbiamo scritto o non stiamo scrivendo da sole naturalmente, ma insieme a tutta la rete di Kyoto Club, proprio per definire uno strumento e diciamo... Eh, eh, insistere e ehm, sollecitare, o anche più di sollecitare, ma appunto una proposta di legge è una proposta eh, legislativa, per uno strumento nuovo sulla legge del clima. Sapete bene come noi che l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che non ha una legge sul clima, ebbene pensiamo che questa iniziativa di carattere parlamentare debba essere eh, approvata, ma eh, lasciando la parola a Rossella Muroni, l'altro aspetto che vogliamo portare avanti, è un'indagine conoscitiva invece su un altro aspetto, che è quello dei diritti delle future generazioni, perché eh, noi pensiamo appunto che eh, la, il tempo della retorica sia anche in questo senso finito, sappiamo che... Ci sono altre esperienze in questo, setto, in questo senso, sicuramente la conoscerete, ovvero ce n'è una in particolare che è il Galles, che dieci anni fa appunto eh, istituì questa eh, Commissione per i diritti delle future generazioni. Ora lascio la parola alla Vicepresidente Muroni, poi avevo visto la mano alzata del Commissario Zolezzi, eh, poi l'ha abbassata, quindi non lo so. Intanto, eh, onorevole Muroni. Sì, buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Grazie Presidente della parola. E innanzitutto ringrazio gli auditi per essere venuti in commissione a darci questo loro contributo. Io credo che trovare un metodo trasparente e direi anche scientifico, cioè regolato in maniera pubblica e trasparente per... Eh, organizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine a scelte che sono come si diceva assolutamente urgenti e che per la radicalità necessaria delle misure che vanno messe in campo se vogliamo vincere la sfida climatica hanno bisogno eh, di una consapevolezza, di una corresponsabilità e di, appunto, di una eh, partecipazione effettiva e reale dei cittadini e delle cittadine al di là eh, della molta retorica che sul tema della partecipazione è stata fatta eh, in questi anni. Io eh, credo sinceramente come diceva eh, Mineo all'inizio che eh, introdurre delle forme eh, di partecipazione eh, però normate, trasparenti, pubbliche possa essere eh, un nuovo modo per rinforzare la democrazia al di là delle sfide elettorali e anche per combattere eh, L'astensionismo. Questo è un mio piccolo contributo che volevo dare eh, come dire, alla discussione più eh, di merito. Però, vedendo, eh, diciamo, ehm, ehm, all'oggetto e anche al lavoro che noi come Commissione possiamo dare in accordo. Eh, naturalmente con eh, la Presidenza e con eh, l'Ufficio di Presidenza della, della Commissione. Eh, questi due strumenti che ci indicava la Presidente, cioè la legge sul clima e un'indagine eh, conoscitiva sui diritti delle future generazioni, io credo che possa essere, possano essere eh, due alve giusti dove inserire il tema dell'Assemblea dell dei cittadini e delle cittadine. Lo dico per una questione di tempistica, in maniera molto pratica e trasparente, e anche per una contestualizzazione che eh, faccia capire immediatamente quale può essere la ricaduta pratica operativa e eh, veramente il meccanismo innovativo che si può mettere eh, in atto. Eh, naturalmente, diciamo, al di là della petizione che ci avete mandato, sarebbe molto importante rispetto alle esperienze che ci sono state raccontate, ricevere del materiale che eh, sostanzia anche questa proposta per far capire che eh, non ci stiamo inventando qualcosa eh, no, eh, dal, dal, dalla mattina alla sera, ma che invece è una pratica già eh, consolidata o comunque già provata in altri paesi e che davvero può essere eh, uno degli antidoti che si mette in campo rispetto alla, diciamo, alla distanza tra la politica e, eh, e appunto, eh, la partecipazione poi politica a partire dal, dalle elezioni. Quindi, diciamo, se è possibile, se ci sono i tempi, Presidente, su questo non so, volevo chiedere a, in particolare a Mineo se ehm, diciamo, ehm, può specificare meglio che tipo di potere viene poi attribuito a queste assemblee e eh, come si incrocerebbe, come si incrocia, se è stato pensato, come si incrocia questo strumento eh, con altri... Con altri strumenti che ci sono stati, che sono a disposizione poi dei cittadini e delle cittadine, penso al tema del dibattito pubblico, ancora non utilizzato nel nostro paese, pensato solo sulle grandi opere, io invece lo farei come dire, per ogni singolo impianto, ma non per allungare i tempi, ma perché c'è bisogno di fare ad esempio tanti impianti a servizio dell'economia circolare e questo va fatto sempre con un processo di dialogo e di confronto con il territorio. Eh, penso al tema dei referendum, le leggi di iniziative popolari, è ovvio che sono strumenti diversi, ma se si è pensato nell'applicazione in Italia a un incrocio, un intreccio, comunque un confronto tra questi vari strumenti della democrazia diretta. Grazie. Non ci sono altre richieste di intervento eh, da parte della Commissione, quindi ricedo la parola se può, voi magari, eh, eh, dottor Mineo, ci può mandare poi anche per iscritto eventualmente le specifiche, quindi non ha l'obbligo di essere in questo momento completamente esaustivo, però immagino avrete una documentazione rispetto alla proposta, visto che c'è già una proposta di legge e anche la petizione eh, per rispondere a quello che chiedeva la vicepresidente Moroni. Prego. Grazie, in effetti parto subito dalla risposta, eh, che valore hanno le deliberazioni dell'Assemblea dei Cittadini? Nella nostra proposta di legge chiediamo che abbiano valore di raccomandazione, quindi come è noto la raccomandazione non è vincolante, e questo perché è costituzione vigente, rendere immediatamente vincolanti le deliberazioni di un istituto di democrazia nuovo non, non sarebbe possibile, ma e eh, quantomeno la raccomandazione prevede anche l'obbligo di motivazione da parte eh, dell'istituzione nel caso in cui eh, venga respinta quella che è la richiesta dell'Assemblea dei Cittadini. Quindi in ogni caso, eh, in questo caso il Parlamento è tenuto a motivare le ragioni per cui accetta in toto le proposte dell'Assemblea dei Cittadini, le rigetta in parte o le rigetta in toto e chiediamo poi eh, è vero che ci sia un incrocio in qualche modo con altri strumenti tanto che nella proposta di legge proponiamo che possano essere anche le firme di 50.000 firme di 50.000 cittadini a convocare un'assemblea dei cittadini a richiederla quantomeno quindi eh, un incrocio con l'istituto dell'iniziativa popolare eh, e eh, ecco eh, in alcuni paesi è stato incrociato anche con l'istituto del referendum per esempio in Irlanda eh, è stata la deliberazione sull'aborto sull che ha portato poi al referendum sull'aborto che lo ha legalizzato eh, nel 2018. Eh, quindi mh, questo diciamo è anche altri casi internazionali di cui vi daremo documentazione dimostrano che questo incrocio di cui si parlava è possibile eh, e in, in particolare rispetto al dibattito pubblico eh, diciamo che in molti casi l'Assemblea dei Cittadini si presenta come un'alternativa del dibattito pubblico perché è fondata proprio su un principio diverso, mentre nel dibattito pubblico, ed è uno dei motivi per cui è stato spesso contestato, eh, par si partecipa su base volontaria e quindi è molto facile, è più facile che ci siano eh, cittadini che spontaneamente sono contro o che siano spontaneamente a favore a priori, e quindi si, si basa su una dinamica di fazione. Nell'Assemblea dei cittadini il meccanismo dell'estrazione a sorte garantisce un pubblico più bilanciato. Quindi ci sono anche in alcuni casi di grandi opere, eh, assemblee dei cittadini che sono state proposte in alternativa al modello del dibattito pubblico. Però eh, siamo attenti a tutte le, le dinamiche con, eh, con i professori Sogio Levansky studiamo tutte. I, i metodi di, di democrazia deliberativa e quindi eh, saremo attenti anche a possibili sinergie col modello del, del dibattito pubblico su questo siamo disponibili anche a una collaborazione Bene, grazie eh, ha chiesto di intervenire la deputata l'onorevole Chagat Sì, grazie presidente ringrazio anche gli intervenuti per le sollecitazioni che ci hanno dato e volevo fare una domanda cioè volevo chiedere chi è che governa questo processo, cioè chi attiva l'Assemblea, chi si occupa del meccanismo dell'estrazione a sorte, chi sceglie con quale criterio gli esperti che devono poi formare i cittadini che essendo stati estratti a sorte hanno necessità evidentemente di essere formati su quel determinato tema in modo anche da sgombrare il campo da eventuali diciamo eh, pareri costruiti eh, in, in precedenza insomma chi, chi governa tutto questo processo e questa procedura negli esempi che ci avete indicato e nella vostra proposta grazie Ricci la parola a eh, Mineo prego Risponderei io al posto di Mineo, se c'è problema. No, prego, prego. Eh, prego, gra prego, grazie Berti. per la domanda. No, no, scusa, Nannoni. Sono eh, Nannoni, ma va prego, bene. Prego, prego. <ride> non c'è problema. Grazie per la domanda. Eh, eh, non so se riuscirò a essere esaustivo adesso nella risposta ma ovviamente poi anche nella documentazione forniremo eh, fornir, eh, diciamo daremo ampio spazio sia a quelle che sono gli esempi, e le pratiche internazionali sia a quella che è stata un po' la, la nostra appunto eh, rielaborazione eh, personale. Abbiamo cercato di creare eh, un, un modello che ricarichi appunto eh, quelle che sono le, le pratiche internazionali in particolare eh, prevedendo che l'assemblea asse, eh, possa essere proposta eh, o direttamente dalle istituzioni, quindi dal governo o su richiesta del Parlamento, oppure attraverso una, mh, una richiesta che venga per così dire dal basso, quindi dalla cittadinanza una raccolta firme, abbiamo previsto che diciamo, eh, a governare la nascente Assemblea eh, siano. In un caso e nell'altro, due, diciamo, due modelli, due processi eh, diversi. Nel caso in cui diciamo, il processo sia tutto interno alle istituzioni, eh, abbiamo indicato nel CNEL diciamo, l'istituzione eh, che potrebbe guidare questa assemblea. E questo perché è esattamente ciò che è successo, ad esempio, eh, dai nostri cugini francesi, quindi in Francia, con la Convenzione Citoyenne pour le Climat, evoluta da Macron nel. 2019-2020, dove appunto effettivamente il processo è stato eh, affidato al, eh, a quello che è il corrispettivo nostro del CNEL, il Cese francese. Nel caso in cui invece l'assemblea eh, venga richiesta da, dalla cittadinanza. Ehm, e venga fatta appunto esplicita la richiesta all'istituzione, al Parlamento e al Governo, eh, si è pensato di far sì che eh, a governare in qualche modo il processo eh, possa sia un organo eh, composto da esperti di eh, processi partecipativi e deliberativi, quindi sostanzialmente HCC, eh, nominati in parte per metà eh, dai comitati eh, cittadini che hanno presentato la richiesta eh, e in parte dalle istituzioni, in particolare nelle zone dei presidenti di, di Camera e Senato andando a prendere diciamo, eh, le, appunto, i rappresentanti più alti per così dire. Eh, è evidente che eh, la scelta degli esperti eh, che intervengono in assemblea eh, sulle tematiche oggetto eh, dell'assemblea sia un momento molto delicato eh, che peraltro non è sempre uguale anche nelle varie, eh, nelle varie esperienze internazionali. Eh, il il, il, il L'obiettivo è sempre quello di fornire un quadro quanto più esaustivo e bilanciato possibile delle posizioni, delle posizioni in campo. Eh, e quindi anche qui eh, spesso si ricorre alla eh, diciamo, nomina, eh, la designazione o la proposta di eh, esperti che siano... Sia accademici ma anche eh, persone diciamo, eh, che lavorano, ad esempio, in settori, ehm, in aziende, imprese o in realtà attinenti al tema dell'assemblea, eh, che vengano appunto eh, proposte dalle, dalle parti e quindi sia da chi gestisce il processo sia dai cittadini stessi membri dell'assemblea eh, talora in alcune esperienze internazionali anche dagli stakeholder quindi dai gruppi di interesse purché appunto eh, siano nominati da tutti i gruppi di interesse coinvolti, di modo appunto da eh, mantenere questo bilanciamento di cui parlavo prima grazie grazie eh, noi adesso vi eh, lasciamo, scusate ma abbiamo appunto eh, un calendario eh, che era per il seguito dei lavori della nostra Commissione, eh, anzi abbiamo in attesa le persone ancora. Eh, grazie però del vostro contributo e sicuramente ci riaggiorneremo in ordine a tutto quanto ci siamo detti per vedere diciamo, nel frattempo eh, vediamo quello che accadrà all'incardinamento della vostra proposta al Senato. Compatibilmente con questo noi appunto andremo avanti eh, andremo avanti con, um, eh, con quelle iniziative a eh, cui facevamo cenno poco fa io e la Vicepresidente Muroni e quindi sicuramente rimarremo in eh, contatto e in legame. Grazie, arrivederci, buona giornata a voi. Grazie. Grazie, Ancora, grazie mille. Buona giornata.